Ciao compagni di scuola, oggi sono qui insieme ad Angelica, e qualcuno di voi la conoscerà su TikTok come Americana dentro. Ciao, ragazzi! Oggi volevamo fare un esperimento un po' particolare, visto che Angelica è super Wats America, l'altro giorno mi stava dicendo qualche curiosità sul taso di Stati Uniti e quindi abbiamo deciso di fare questo video. Esattamente, infatti ho cercato un po' di curiosità e follie sulla Lembo Opportunity lì e non vedo l'ora di vedere come reagirai quando te ne dirò alcune. Anche perché, partendo dal presupposto che io non so assolutamente niente, in questo caso so ancora meno perché Angelica ha raccolto queste curiosità insieme ai miei carissimi colleghi di scuola.net. Le hanno cercate tenendomi all'oscuro in un po', quindi vediamo che succede. Ok, Nico, sei pronto? Va! Sapete che non nella lingua ufficiale? What? Allora, a livello federale non c'è una lingua ufficiale, ovviamente a livello nazionale è la lingua inglese. Ok. Si parla inglese, però! Si, sì, ma non è sancito ufficialmente. Ok, ma è la lingua? Allora, il tredicesimo piano nei grattacieli non esiste. Che senso? che la maggior parte dei costruttori dei grattacieli hanno abolito questo piano perché per scaramanzia, storicamente, nessuno voleva contarlo e quindi adesso non esiste più. Si passa dal 12 al 14. Cioè così? Sì. Scusa, e, e i bambini quando vanno in ascensore con, con le manne che... Oh, don't cry, are you... <ride> cioè, quindi, in Italia, in teoria, dovrebbero volere 17 anni, non ci sono 17 <ride> anni. <No. ride> L'attuale bandiera è stata disegnata da un liceale. È stata disegnata solo nel 1958 da uno studente di 17 anni. Ma a te di 17 anni che facevi? Io... video su YouTube! Mamma mia, io esco! Questo 17 anni e ha fatto la bandiera E io faccio ancora video con le pallotte su YouTube. Now, e detto. E TikTok! Andiamo bene! avrai un enorme vantaggio in futuro con un College perché moltissimi college danno un corso di studio molto importante ai studenti adrenali le famiglie tendono a far allenare di più i figli a farli diventare sportivi così che poi possano permettersi il college in futuro per permetterti il college se sei povero devi essere figo e saper fare sport devi studiare e allenarti quindi devi mente fisico come me sapete che la statua della libertà in realtà è rossa? c'è quella lì, quella con il sta verde In realtà il verde della statua della libertà è il colore che prende il rame delle maniere di cui è fatta è fatta è di gambe, aspetta, sì, è fatta di, di trame Ma no, ma perché? ossidare a direttamente. No, e no, la cosa che mi è che è piramide. Allora, negli Stati Uniti conta il prezzo esposto. Va bene. Ok, quindi se ad esempio tu vedi un articolo in un negozio con un prezzo, ma magari il commesso si è sbagliato a mettere quel prezzo su quell'articolo, tu comunque alla cassa pagherai quella cifra. Cioè, Ad esempio, vedo okay, ne so, so un telefono super costoso, è eh, eh, stata vista la virgola sbagliata, invece di... Ah, esatto, la virgola sbagliata. Eh, invece di 500 euro, ma più 50 E se ti porti invece il, eh, da, cioè il prezzo vinto da casa... prezzo quinto da casa. dormire dentro il tuo college, non è come in Italia, che noi andiamo a casa, la sera, dormi dormiamo a casa con i genitori, fino a 35 anni, più o meno di media. Conosco gente <ride> anche di più. Mi allora. dici qual è il tuo problema? Dormi nel... Ci sono i dorm, che sarebbero degli residence per gli studenti, così tu dormi all'interno del campus universitario. 50 campi da calcio, di pizza, <ride> Ecco come sono tutti di grassi, e <ride> molti amici che pensano che la pizza sia una società americana, non di verrà, e anarchia Allora, studiare è costosissimo, <ride> ok, penso che uno sappia già, sì. ma io che c***o ne sono studiato, allora tra iscrizione lezioni, quindi tuition, dormitori, libri, tasse varie, un college in America costa circa dai 30 ai 60 mila dollari. Ah, 60 mila dollari all'anno, ah, Anche di più, ma è tipo un botto. Allora, sapevi che gli ometti di cioccolata, quelli che abbiamo presenti, ok che non no, possiamo ciao, dire sono illegali okay. negli Stati Uniti? sono illegali sono illegali sono illegali ah! sono sì. illegali sono sì. si e loro ovviamente pensano che i bambini potrebbero mangiare Beh, no, non c'è strazzi io mi riporto dall'Italia sì. posso portare un tipo un paio ti con, consiglieremo con... con... perché dovresti portare Infatti degli Stati Uniti, eh? Come passano in queste cose? No, oh, no, guarda che io sono di Roma. Oh. oh. Eh, studi a John Cabot University, che è l'unica università in Italia che ti permette di interagire con studenti da oltre 80 paesi. È come Game States, eh. però ovviamente non paghi 60.000 dollari. Una vera esperienza di vita internazionale è restando in Italia. Il 9 dicembre c'è un Open Day. Tu si in te, io ci farei un pensierino. Eh, esatto sì.